Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo cappottino sbatato che io ho deciso di chiamare cappottino regin. per quanto riguarda la lavorazione del cappottino il filato che ho utilizzato è quello della dmc linea magnum che sono dei gomitoloni da 400 grammi io ne ho utilizzati due il colore è il marrone e um, ogni gomitolo è 80% lana eh, 80% acrilico 20% lana del secondo gomitolo io ne ho utilizzato diciamo la metà e ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 5 per quanto riguarda invece lo scaldacollo che vedete ho utilizzato il nuovo filato della mistrico filati linea moda che ha questo effetto velluto e diciamo boucle molto bello molto morbido molto caldo e um, ho utilizzato due gomitoli dello 01 lavorando con i ferri del numero 7 allora Uh, come sempre troverete in descrizione il link da cui poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Del magnum ci sono il colore rosa, nero, canna da zucchero, se non mi sbaglio anche rosso. Quindi ce ne sono diversi: del Moda, ce ne sono tantissimi. Quindi, in base al colore che scegliete, potete abbinarvi sopra il, um, lo scaldacollo che più preferite. Lo scaldacollo non è attaccato, è sfatto separatamente. E un'altra cosa che troverete sul sito sono uh, questi bottoni molto particolari. Spero che si vedano. sì ecco si vede e eh, sono in quattro colori: ci sa il marrone che è quello che ho utilizzato io, c'è il grigio, c'è l'avorio e c'è il blu. Io li trovo veramente molto particolari e carinissimi per essere abbinati a questo cappotto che di per sé è molto particolare. È un cappotto svasato, me l'avevate chiesto tempo fa su Facebook e quindi scusate se ci ho messo un po' di tempo a realizzarlo, ma per farlo come volevo io. Ho impiegato un pochettino per realizzarlo. Il punto, però, vi voglio dire, mi avvicino così lo potete vedere meglio. È molto semplice: si tratta del punto Chevron nella sua versione classica. Quindi niente di particolare. È un punto che anche le inesperte possono riuscire a fare. Si parte da sotto per mettere catenelle. Io questo ve lo spiego anche durante il video tutorial. Dovete andare a misurarvi i vostri fianchi e aumentare di almeno 10 cm in modo tale da avere qui la parte di sotto del cappottino, tipo a campana, come se si allargasse si formano questi effetto onde qui, increspature, onde come le vogliamo chiamare, che sono appunto molto carine e danno quel movimento in più al cappottino svasato una volta fatto ciò si va a lavorare con il punto che è un giro che va sempre ripetuto e man mano si va a stringere la lavorazione fino ad arrivare diciamo all'altezza dei fianchi dove la diminuzione se ne fanno due in due giri uno dopo l'altro in modo tale appunto da stringere ancora di più e maggiormente la lavorazione e avere qui la parte sfiancata ora io durante il video vi dico ogni volta che sono andata a fare delle diminuzioni quanti centimetri ho fatto la prima diminuzione a quanti centimetri sono andata a fare la seconda diminuzione e subito dopo la terza proprio per darvi il maggiore indicazione possibile. per farvi avere anche a voi l'effetto che ho avuto io dovete stare attenti soltanto a due cose la prima la prima diminuzione dovete fare dovete fare poco prima che arrivate sui fianchi quindi io diciamo che l'ho fatta qui in basso, eh, naturalmente vi dico i centimetri, e poi la seconda e la terza diminuzioni vanno fatte superati i fianchi, in modo tale da stringere la lavorazione e far dare questo effetto sfiancato al cappottino. Poi si lavora senza più fare alcun tipo di diminuzioni. Si arriva agli scalpi, si divide la parte dietro dalle due parti avanti, si lavorano separatamente e si vanno a cucire sulle spalle. Per quanto riguarda le maniche, anche per le maniche io ho utilizzato il punto chevron quindi anche questo è molto semplice non ho fatto delle maniche larghissime ma neanche strette questo perché io adesso sto indossando sotto questo cappottino un vestito ma ho intenzione di indossare anche quei maxi pull um, lunghi che si mettono sopra dei fuson e quindi ho del bisogno de delle maniche larghe sempre effetto campana ma io non ho fatto alcun tipo di diminuzioni, ma se voi volete dare l'effetto campana quindi eh, che scende maggiormente che richiama l'effetto di sotto potete andare a fare naturalmente degli aumenti quindi ad algarvi la manica verso la, la fine, una volta fatto anche le maniche, sono andata a creare, mi alzo un po', così potete vedere i miei. Um, uh le mie asole per i bottoni per realizzare questi bo queste asole io anche qui vi dirò le misure ho deciso di farlo arrivare dal, dal collo fino a giù e quindi di lasciare la parte sotto aperta per dargli maggiormente l'effetto proprio di questa um, ondulazione di questa campana ma voi naturalmente potete fare mettere i bottoni fino a sotto e quindi i giri di maglie bassi io ne ho fatti tre da ogni parte potete farli fino a giù in modo tale appunto da mettere i bottoni fin sotto, io ho preferito metterli sopra o solo, solo qui sopra e lasciare quindi la parte giù aperta poi mi sono dedicata a ho fatto qualche giro di maglie basse intorno al collo, ma giusto per dargli una chiusura maggiore, ma non vedete, adesso me lo tolgo così, vedete bene. Non, non è necessario che lo facciate anche voi, diciamo che mi piaceva solo l'effetto di averlo un po' più chiuso. Per quanto riguarda il, lo scaldacollo, è semplicissimo da fare perché si, vanno a, si va a lavorare con i ferri del numero 7 si va a fare un rettangolo che poi potete cucire. Io l'ho fatto abbastanza largo perché voglio che dia quando lo metto così questo effetto eh, pomposo va anche da poterlo passare di qua in modo più in avanti in modo che mi copra bene il collo dietro e qui rimanga bello chiuso comunque per coprirmi se è cioè una giornata abbastanza ventosa. Quindi è comunque uno scaldacollo molto versatile. E voi mi raccomando se lo volete fare più alto o più largo dovete andare a prendere sicuramente un, un gomitolo in più. Io ne ho usati due gomitoli, dell'ultimo ne è avanzato un pochettino, quindi in realtà se lo volete fare leggermente più alto potete farlo, quindi andando a mettere una maglia alta o due maglie alte in più rispetto a me, lo fate un po' più stretto, quindi vi verrà più alto e più stretto. Se invece lo volete più alto, ma anche mh, più largo, oppure mantenete la stessa mia larghezza, in quel caso vi dico che dovete andare a prendere sicuramente tre gomitoli. Detto ciò. Eh, spero che questo cappotto un po' particolare, diverso dal solito, vi piaccia, io lo adoro, veramente è uno stile particolare, eh, l'avevo in mente da un po' ma non mi convincevo mai a farlo, poi me l'avete richiesto quindi mi sono detto ok, o lo facciamo adesso o mai più. Eh, una cosa che vi devo dire che mi sono forse dimenticata di dirvi è che per una taglia M secondo me due gomitoloni possono andare bene perché come vi ho detto io della seconda gomitola ne ho utilizzato veramente poco e io comunque sono abbastanza alta sono quasi 1,75 m quindi eh, se siete anche un po' più basse di me siete una taglia M due gomitoli ce la potete fare tranquillamente se siete una taglia L ci vogliono per forza tre gomitoloni e se decidete di utilizzare un filato diverso dal mio quindi qualcosa che abbia più lana e meno acrilico Io vi consiglio uh, un filato Che si possa comunque lavorare con un cento numero 5 Se volete dare luminosità Al cappotto Vi consiglio di poter usare il magia Se volete qualcosa di sfumato Vi consiglio il Crazy Love E Quindi diciamo che avete veramente molti um, Filati tra cui poter scegliere Poter fare il cappottino come meglio desiderate Che si abbini di più ai vostri gusti E ai vostri colori che vi piacciono Detto ciò Dopo questa chiacchierata Noi ci vediamo al prossimo video e naturalmente come sempre se decidete di farlo potete mandarmi poi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concentrando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di Incentare e speruzzare oppure se avete acquistato il filato presso la merceria coleti o presso il sito incendendo con i filati potete taggarmi su instagram dove mi troverete come alza faccio o con, uh, con l'asta concentrando con elsa eh, scusate incendendo con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per Realizzare il nostro cappottino sfiancato, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Magnum. Ogni gomitolo è da 400 grammi. Io ho optato per il colore marrone in questo momento. Il gomitolo lo vedete già iniziato perché io il cappottino ho già iniziato a farlo. Comunque, vi ricordo che ogni gomitolo è, da, è formato dall'80% di acrilico e 20% di lana. Allora io lavorerò con un certo il numero 5 e qui ho montato 41 catenelle. La lavorazione che a fare si ottiene su un multiplo di 14 catenelle più 13 che aggiungerete alla fine che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine del giro mi raccomando, come andare a calcolare quante catenelle montare. Allora, io nella mia cappottino è vero e proprio ho montato 180 catenelle che mi sono servite misurandomi la larghezza dei miei fianchi, ho aumentato di altri mm, fino ad arrivare 10 cm in più. Quindi, se voi tipo di fianchi siete 86 cm, montate le catenelle fino ad arrivare a un totale di 96, 97 cm, anche 98. Diciamo che più la è meglio è eh? perché appunto dobbiamo deve essere sfiancato quindi sotto deve andare largo se prendete la misura la misura solita dei fianchi vi verrà aderente e non a mh, sfiancato quindi non con quell'effetto a campana mettiamola così quindi dovete andare ad aumentare rispetto ai fianchi di almeno una decina di centimetri tenendo sempre presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 14 più 13 catenelle che ci servono per avere sempre inizio uguale alla fine poi man mano noi andremo a stringere questa lavorazione e io naturalmente vi farò vedere ogni quanti centimetri sono da stringere come fare poi per averlo sfiancato quindi vi dirò vi darò tutte le informazioni detto ciò possiamo poi vi faccio vedere come realizzare il nostro primo giro le nostre 40 catenelle io vado a fare due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa Salto la prima delle 40 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, prendo il filo e vado a fare altre 4 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre e quattro. Quello che adesso andremo a fare è quello che faremo per tutto il nostro giro prendo il filo vado nella catenella successiva e vado a fare tre maglie alte nella stessa maglia di base una rientro 2 rientro 3 Ops, scusatemi adesso vado a fare cinque maglie alte una in ogni catenella quindi una 2 3 4 e 5 prendo il filo vado nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. E di nuovo vado a fare 5 maglie alte, una sopra ogni catenella. Quindi una, due, tre. 4 e 5. E si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo, vado dove ho la catenella e vado a fare tre maglie alte nella stessa maglia di base. una rientro 2 rientro 3. 5 catenelle, 1 in ogni catenella di base, quindi una catenella successiva 2 catenella successiva 3 catenella successiva 4 catenella successiva 5 Adesso devo andare a fare le mie tre maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella catenella successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta non chiusa. Vado nella catenella successiva, terza caten maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro e cinque. E si ricomincia da capo quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro e adesso vi farò vedere come andare a terminare la lavorazione per terminare la lavorazione andremo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base quindi una due tre e di nuovo maglia eh, scusatemi 4 maglie alte 1 in ogni catenella 1 2 3 e 4 e poi dobbiamo andare a fare 2 maglie alte, una, eh, due, due maglie alte non chiuse, una in ogni catenella quindi una maglia alta sopra la una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme. Ho terminato così il mio primo giro. Il secondo giro è uguale al primo, solo che ve lo faccio rivedere perché abbiamo una base diversa rispetto a prima andiamo a lavorare in questa maniera 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa <coughs> scusatemi entro nella maglia alta successiva quindi salto le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una scusatemi 4 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una 2 come vedete siamo arrivate dove abbiamo le tre le nelle tre maglie alte chiusi eh, le tre maglie alte nella stessa maglia di base e abbiamo qui la seconda maglia delle tre e nella seconda maglia delle tre del giro precedente andiamo, andiamo a fare le nostre tre maglie alte chiusi insieme quindi una rientro due rientro 3 5 maglie alte una in ogni maglia alta quindi una 2 3 4 e 5 e adesso andiamo a fare le tre maglie alte chiusi insieme una maglia alta dove ho la una maglia alta non chiusa dove ho la maglia alta una seconda maglia alta non chiusa dove abbiamo le tre maglie alte chiusi insieme una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudiamo le tre maglie alte e di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, o in ogni maglia alta, quindi una 2 3 4 e 5 e ricominciamo troviamo di nuovo dove abbiamo la seconda delle nostre tre maglie alte nella stessa maglia di base e quindi andiamo a fare le nostre tre maglie basse una due e tre una maglia scusate mi devo tirare mi tiro poco poco alla volta il filo perché oppure poi si fanno i nodi cinque maglie alte una in ogni maglia alta successiva una due tre quattro 5 Oops. 5 Adesso le tre maglie alte chiuse insieme quindi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado nelle tre maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo 5 maglie alte, una, due. 3 4 e 5 e si continua così sempre per tutto il giro si termina il giro in questa maniera andiamo a fare 3 maglie alte nella seconda delle nostre tre maglie alte del giro precedente quindi una due e 3 quattro maglie alte una in ogni maglia alta del giro precedente una, 2 3 e 4, e andiamo a fare le nostre due maglie alte chiusi insieme. Quindi vado dove ho la maglia alta, e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte e così. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io alla fine vi dirò adesso quante volte ho fatto questo giro e vi farò vedere poi come fare la prima diminuzione. Allora, io ho ripetuto il motivo, cioè il giro per 15 volte e adesso inizio a fare diminuzioni. 15 giri per me sono circa 26 cm, quindi diciamo che sono arrivata a un po' metà sedere, però mi va già bene stringerlo perché comunque io sotto l'ho fatto veramente molto largo. Quindi adesso vi faccio vedere come andare a stringere la lavorazione e facciamo in questa maniera andiamo a fare sempre le solte 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa quindi una e due prendiamo il filo andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa prendiamo il filo andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa chiudiamo le maglie alte insieme quindi prima chiudiamo due adesso ne abbiamo chiuse tre e andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta, successiva. Una maglia alta sopra la maglia, successiva e sono due, una maglia alta sopra la maglia, successiva e sono 3, adesso, siamo sulla seconda, delle nostre tre maglie alte e andiamo a fare normalmente, le nostre tre maglie alte: quindi una, rientro, 2 rientro, 3 e di nuovo adesso andiamo a fare quattro maglie eh, scusatemi quattro maglie alte una sopra in ogni maglia alta quindi una due tre e successiva 4 noi abbiamo fatto fino al prima, fino al giro precedente, 5 maglie alte e invece adesso ne abbiamo fatte soltanto 4 e andiamo di nuovo a fare la diminuzione. Adesso invece di 3 maglie alte chiuse insieme ne andremo a fare 5. Quindi vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa vado nella prima delle maglie alte successive e realizzo un'altra maglia non chiusa e sono a quota 4 vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e sono a quota 5 prendo il filo e vado a chiudere le cinque maglie alte insieme e torno a lavorare di nuovo 4 maglie alte una in ogni maglia alta quindi una due tre e 4 mi ritrovo nuovamente dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte del giro precedente e vado quindi di nuovo fare 3 maglie alte una 2 e 3 e di nuovo 4 maglie alte una sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi una 2 3 e 4 e di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte chiuse insieme, Ops, e quindi vado a fare prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, sopra la maglia alta, successiva, terza maglia alta non chiusa, sopra le tre maglie alte chiuse insieme. Quarta maglia alta non chiusa, sopra la maglia alta, successiva. Quinta maglia alta non chiusa, sopra la maglia alta, successiva. Chiudo le 5 maglie alte insieme e di nuovo da fare 4 maglie alte una in ogni maglia alta quindi vedete che noi siamo passati ad avere 5 maglie alte a 4 questo ci serve appunto per stringere la lavorazione continuo così per tutto il giro vi farò vedere come si termina e poi andremo normalmente a lavorare il, il, il giro vi farò vedere come fare senza fare più alcun tipo di diminuzione Sto per terminare il giro, ho fatto le tre maglie alte nella stessa maglia di base e adesso vado a fare tre maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, due e tre. E adesso vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte. Ora Ho fatto così la mia diminuzione. Adesso mi giro con la lavorazione e torno a lavorare normalmente come ho lavorato prima, senza fare più quindi i, le tre maglie alte chiuse insieme, ma torno a lavorare come ho lavorato fino a prima. Solo che adesso andiamo a fare due catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa vado nella maglia successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme tre maglie alte una due e tre mentre se ricorderete noi prima ne facevamo 4 adesso ne facciamo tre proprio perché abbiamo fatto queste diminuzioni e poi andiamo a fare 3 maglie alte sopra la seconda delle tre maglie alte del giro successivo del eh, scusatemi del giro precedente e adesso, prima si ricorderete, noi facevamo 5 maglie alte adesso, invece, ne facciamo solo 4: quindi una due 3, e 4, e adesso andiamo a fare le nostre tre maglie alte chiuse insieme. Quindi vado una maglia alta, successiva e realizzo una maglia alta. Non chiusa, vado dove ho le cinque maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella prima delle maglie alte, successive e vado a fare una maglia alta, non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme, e poi torno a lavorare quattro maglie alte: una, due, tre, e quattro, e di nuovo, tre maglie alte sopra la seconda delle tre maglie alte del giro. Precedente: una due tre. Quindi vedete: noi abbiamo fatto il giro di diminuzioni prima lavoravamo 5 maglie alte 4 all'inizio e alla fine, ma invece all'inizio e alla fine lavoreremo 3 maglie alte e 4 maglie alte. Io continuerò adesso a lavorare questo giro per altri diversi giri, penso che ne farò di nuovo 16 o forse qualche, qualche giro in meno. Devo un po' vedere perché devo arrivare quasi alla vita. E quando sto per arrivare a quasi alla vita, farò un'ulteriore diminuzione.